Ciao a tutti, sono Candida, eh, nel video di oggi voglio farvi vedere come recuperare un barattolo usato. Eh, praticamente voglio usare eh, avanzi di materiale di altri lavori, quindi ritagli di carta, vedete ho fatto dei, sono dei pezzi anche piccoli perché non avevo dei pezzi di carta grandi per poter tagliare completamente per esempio la circonferenza del barattolo, ma vi farò vedere che utilizzando dei ritagli e quindi non sprecando della carta che già avevo si può fare tutto comunque poi utilizzerò ehm, dei, dei, dei fiori del, del che avevo fatto per altri lavori che non ho più utilizzato delle farfalle adesso vedrò come farlo come utilizzarli e nello stesso tempo vi farò comunque vedere come realizzare uno di questi fiorellini ne farò solo uno così vedrete com come farli ho queste piume vedete che ho che ho ritagliato con questa fustella e poi ho colorato con, con dei colori acrilici e quindi niente, voglio utilizzare pizzo, nastro, corde adesso vediamo un attimino quello che farò quello che mi viene in mente di fare e, ed è un modo appunto per, per riciclare un po', un po' di materiale quindi eh, partiamo con la realizzazione di questo nuovo progetto un'altra cosa che volevo farvi vedere allora ho utilizzato questa fustella che è una fustella che con cui ho fatto ecco queste ondine sulla carta e, e poi al momento non mi viene in mente nient'altro comunque magari mentre, mentre monto il tutto se mi viene in mente ancora qualcosa ve la, ve la dirò dopo quindi eh, cominciamo con questo nuovo progetto come vi dicevo non avevo la carta per per ricoprire completamente la circonferenza del barattolo quindi cosa ho fatto? ho ritagliato un pezzo di carta con, qua, con il quale ne coprirò una parte, vedete così ed un altro pezzo che avvolgerò poi qui intorno che mi, mi permetterà di fare la chiusura allora, per abbellire un po' il tutto ho deciso di praticamente allungare ancora un pelino questo, questo, questa carta aggiungendo magari del pizzo facciamo così mettiamo del pizzo qui in questo modo Poi voglio ancora allungare la carta perché vedete allora intanto possiamo attaccare questo qui al barocco. allora a questo punto controlliamo le dimensioni vediamo dunque, mettendo questo così vedete che più o meno sono quasi arrivata a chiudere il tutto voglio fare ancora una cosa allora, io ho preparato questi due pezzettini di carta che ho intenzione di mettere qui, così. Ecco, in questo modo. Però voglio creare, adesso farò dei buchi, in modo da creare delle asole in cui farò passare del nastro. In questo modo. Allora. Segniamo con la penna Sono dimensioni, sono, sono indicative, ognuno può fare, adesso poi vedrete il risultato, ognuno può forare, ho ottenuto circa un centimetro di spazio tra... i fori che ho fatto quindi andiamo ad incollare questa parte qui, così mettiamo della colla Allora, vedete che quindi una volta che incolliamo poi il tutto verrà così quindi andiamo ad attaccare io ho già munito di biadesivo questa parte la lascio libera senza biadesivo perché tanto ci sarà il nastro che me la terrà ferma. Adesso vedrete come. Ecco, fatto. Abbiamo incollato la nostra carta. Adesso l'idea è far passare del nastro da questi fori che abbiamo creato. Quindi facciamo così. facciamo un bel fiocchetto qui così Bruciamo un pelino i nastri così non rischiamo che si sfilaccino, così. Allora vedete che abbiamo rivestito completamente la nostra scatola. Adesso la possiamo decorare con le applicazioni di cui ho parlato prima allora intanto voglio fare subito una cosa cioè aprire questi lembi come facciamo con una penna tipo questa potrebbe essere così facciamo questo lavoro qui così in modo ecco vedete da fare rimanere un po aperte le alette in questo modo qua così Poi le passiamo con il solito timbro di stress che uso sempre per i miei lavori, come vi ho già detto più volte. Così. Ok, e abbiamo creato la nostra apertura. non ci resta che applicare le nostre decorazioni allora vediamo un po applichiamo qualche fiore allora vi faccio vedere come fare questi fiori perché sono molto semplici niente di complicato allora utilizziamo della carta va bene sempre della carta vedete questo è il, è il retro di una di un album della carta stamperia che ho usato per fare un altro lavoro a questo punto taglio della carta i pezzi così che posso ancora utilizzare uno e due così poi vedete con questa fustella praticamente vado a creare due fiorellini così poi utilizzando questo attrezzo che serve per imbutire per dare un po' di, di, di volume vado a fare questo lavoro così vedete che cambiano subito hanno cambiato subito la forma così adesso li giro al contrario e vado a fare solo il centro in questo modo con un po di colla li mettiamo un po' sfasati li puntiamo un attimo ecco. e abbiamo creato il nostro fiorellino mettiamo sempre un pochino il timbro sul, sulle punte così e in questo modo praticamente ho creato anche gli altri fiorellini. Li avevo già creati perché mi erano avanzati, però vi ho fatto vedere come fare, si fa molto in fretta. Quindi andiamo ad incollare. allora questi sono altri fiori che ho fatto shabby con un'altra tecnica un attimino più elaborata magari prima o poi farò un tutorial per spiegare come mm, sono semplici anche questi però ne, me, ne ero me ne ero avanzato qualcuno e faccio che utilizzarlo per questa applicazione allora, allora per, eh, per eh, le varie applicazioni utilizzerò questa colla che è un po più tenace della colla che uso di solito per attaccare la carta Allora, vedete qui ho lasciato, ho fatto solo un nodo, perché eh, ho preferito utilizzare un fiocchetto già fatto, sul mio canale trovate il tutorial su come fare questi fiocchetti, perché rimane comunque sempre più bello. Quindi preferisco incollare questo sopra il mio nodo, così. Farba farfalle che ho timbrato oppure, forse c'era, eccola qui, questa è una farfalla che ho direttamente ritagliato da, da della carta. Quindi qua potete procedere, potete utilizzare anche una fustella come questa e tagliare, magari adesso ne faccio qualcuna, così, giusto per aggiungere un po' di farfalle. Diciamo che, vedete? il, il barattolo comincia a prendere un'altra forma adesso possiamo occuparci anche del coperchio allora eh, per il coperchio cosa ho fatto ho tagliato anche qui un pezzo di carta l'ho segnato con una penna poi l'ho ritagliato a mano ho passato il distress così dappertutto e questo è il risultato andiamo ad incollarlo sul nostro barattolo così per decorare il barattolo ho pensato di utilizzare queste piume che ho fatto però anche queste queste qui prima di utilizzarle voglio dargli una forma un pochino più bombata quindi stesso sistema come, di come vi avevo fatto vedere prima con questo le vado un attimino così in modo che vedete abbiano la forma così un po' più, più imbottita, sembreranno in rilievo, danno un effetto, un effetto più reale, più tridimensionale. ancora fare apriamo ancora questi qui così sono più belli vedete passiamo il nostro timbro così allora, vi faccio facciamo un fiocchetto con lo spago lo faccio nel, con la stessa tecnica che ho utilizzato del mio tutorial per per i fiocchi così se volete potete andare a guardare con i nastri si capisce meglio comunque facciamo il nostro fiocco fatto in questo modo si fa passare di qua ok tiriamo ecco il nostro fiocchetto di spago è fatto così tagliamo uguali e lo andrei ad incollare sotto il fiocco che ho sotto il fiocco di nastro così in questo modo Questo è il nostro barattolo finito, questo per darvi l'idea era il barattolo che io ho recuperato di latta, quindi questo diventa diciamo, una, un oggetto molto carino o da regalare oppure da utilizzare per mettere all'interno i materiali, i vari materiali che uno non sa mai dove riporre perché sono piccolini. Così, coperchio e barattolo. Se avete bisogno di chiarimenti o avete delle domande da farmi, scrivetemi, sarò felice di rispondervi. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Russo, così da non perdere i miei prossimi lavori.